Buongiorno a tutti, sono Emilia Frattaroli, siamo ancora al Roma i Fidelity, oggi è domenica, 28 novembre e sta per finire la prima parte della giornata uh, della kermesse che è tornata a Roma dopo due anni e sono in compagnia di Roberto Pedrazzini. Buongiorno a te Emilia. Roberto Pedrazzini che qui rappresenta uh, tre aziende, tre distri un distributore con, con tre, tre aziende che è Italy, con tantissimi Eda. prodotti, adesso vedremo, Greensound e, e United Esatto. Ma non solo? Ma non solo. E, e all'interno di... sono quattro aziende perché c'è anche United e c'è anche il gruppo OnVision. Esatto. Noi il, abbiamo... Ci puoi spiegare un po' esatto. come funziona questa galassia di, Assolutamente. Di... Noi abbiamo, come tu hai nominato, tre società che si occupano di importare e distribuire dei prodotti. E poi esiste una quarta società che si chiama OnVision e che è una società formata da un gruppo di rivenditori che si sono associati moltissimi anni fa all'interno di questa organizzazione e che si comportano come una struttura che fa eh, esercita il proprio, il, la propria attività esattamente come un rivenditore tradizionale ma che appartenendo al gruppo Vision appartiene a una società che fa anche della sua funzione principale un gruppo di acquisto questo gruppo di acquisto ehm, interagisce con le tre società di importazione, tutte e tre, per cui Maranz Italy, hi United e Green Sound e eh, all'interno dei punti vendita noi possiamo trovare tutti i marchi distribuiti da queste tre aziende. Le due aziende eh, principali, Maranz Italy e Green Sound, oltre che operare per il gruppo On Vision, operano anche nel mercato del rivenditore tradizionale e di conseguenza nella distribuzione più allargata. Ok, tutto chiaro? Quindi c'è una, una parte di, di associativa con dei rivenditori che fanno parte del gruppo che hanno dei marchi in esclusiva. Che hanno gruppo. alcuni marchi in esclusiva che sono i marchi che sono all'interno della società Hi-Fi United. hi United e poi sì. ci sono invece i marchi. Tipo di, di Marans Italy che sono quelli. Che sono distribuiti di consumo, in tutti i canali distributivi. Per parliamo sì. di Denon, Marans, cioè esatto. non sono Marans, Denon, Marans. All'interno ehm... di Marans Italy noi oggi abbiamo Marans, Denon, Polk Audio, audio. Definitive, Definitive Technology, Technology e Classe Audio. All'interno di Green Sound, per citarne alcuni, abbiamo Name, abbiamo Focal, abbiamo Rega, abbiamo Q Acoustics, abbiamo Cambridge, per cui diciamo più il mondo anglosassone all'interno di, di, di questa società, mentre in hi United, che invece è ad uso esclusivo del gruppo OnVision, ci sono marchi come Arbet, come Nordost, come Totem, come Parasound... Alcuni prodotti che sono esclusivi del network dei rivenditori OnVision, che al momento in Italia consta in 48 punti vendita. Corretto, punti vendita, di cui, eh, E qui siete eh, presenti al Roma e Fidelity non come distributore, bensì come... Eh, diciamo in partnership con tre rivenditori romani, giusto? Esatto, abbiamo scelto quest'anno di non partecipare direttamente alle manifestazioni per la situazione e per la complessità da parte nostra nel svolgere direttamente questa attività, ma abbiamo supportato eh, tre nostri punti vendita On Vision sulla piazza romana, che sono Centro Musicale, che sono Garman Grecia e Fai -FA d'Agostini i quali sono presenti con delle loro spazie, delle loro sale all'interno della manifestazione e sui quali noi abbiamo dato supporto, sia in termini di fornitura di prodotti e di alcune novità che magari poi eh, parleremo, che nella mia presenza, nel sovraintendere all'organizzazione delle sale, fare il fine tuning dei sistemi e partecipare in maniera attiva a qualche demo. Sì, visto, e magari entriamo un po' nel dettaglio, visto, certo. Vabbè, noi siamo, non so, collaboriamo con tutti e tre i punti vendita che hai citato, in particolare, per esempio, io personalmente sono impegnato nelle dimostrazioni nella saletta di Garman, dove oltre alla parte video c'è un, un integrato Marans 8015 e soprattutto un sistema multicanale Dolby Atmos in configurazione 5.4.2 eh, Definitive Technology che è molto particolare. Esatto, Definitive Technology è un marchio americano nato nel Maryland negli anni 90, e che ehm, ha al momento un catalogo di prodotti più votati all'audio due canali è questa linea di prodotto che si chiama BP che sta per Bipolar che è composta da una serie di diffusori da pavimento che hanno la caratteristica singolare di avere innanzitutto un'emissione bipolare perché hanno dei driver posti sulla parte su posteriore e tutti i diffusori di questa linea sono dotati di un subwoofer in attivo integrato nel diffusore. Um, nella sala di Garman suonano i 90-60 frontalmente e i 90-40 come canali posteriori a cui si aggiunge in maniera assolutamente integrata il modulo A95 che è questo piccolo canale Dolby Atmos che si integra perfettamente nell'estetica del diffusore per cui non è sì. il, classico, il classico diffusore da appoggio no, ma proprio, proprio si fissa al diffusore diventa un monolita unico e che consente appunto di utilizzare la funzionalità Dolby Atmos laddove è necessaria. Anche... Se non bastasse, Prego? Cioè, oltre all'unità eh, subwoofer integrata nei diffusori eh, avete aggiunto altri due subwoofer, esatto. un prodotto nuovo e estremamente interessante che sono i... Definitive Energy Descent DN12 The Definitive Technology è famosa nel mondo per la produzione dei suoi subwoofer, erano ormai due anni e mezzo che mancavano dal mercato, sono tornati quest'anno con i primi due modelli della nuova serie, il DN8 e il DN12, il DN8 è un subwoofer con driver da 20 cm, un driver attivo e due driver passivi, dotato di amplificazione digitale da 500 Watt e il DN12, lo dice la parola stessa, ha un driver attivo da 12 pollici, due passivi da 12 pollici e 1500 Watt di amplificazione dotati di, di DSP, DSP a 56 DSP. bit per cui con la facilità di poterli integrare facilmente in ambiente e grazie alla tecnologia del doppio reflex passivo il subwoofer è compatto da un punto di vista dimensionale yeah. Ma molto prestazionale da un punto di vista della capacità di scendere in frequenza e di generare pressione. Vero, vero. Poi ci spostiamo, invece. Ah, c'è anche il centrale: c'è anche un canale centrale, anch'esso particolare, perché anche questo canale centrale ha un subattivo, subattivo. integrato. Per cui Tecnicamente abbiamo una sala dove ci sono 5 diffusori principali, tutti dotati di subattivi, e già questo teoricamente basterebbe a sonorizzare la sala, ma proprio perché c'era la novità del DN12 abbiamo anche sui canali LFE una coppia di DN12. Non solo visto che avete utilizzati anche per risolvere i problemi che ci sono sempre nelle sale, quello di eh, giocare, parte con la fase tra i due, con l'egualizzazione per linearizzare al massimo la risposta anche sulle basse frequenze, in effetti il risultato è pregevole. Poi c'è invece ci sono, i due, ci sono le due sale di centro musicale, perché c'è una sala, un theater con un proiettore a tiro cortissimo Essence e con un sistema Polkaudio, se non sbaglio. Sì, esatto, anche in quella sala eh, abbiamo sonorizzato quella sala con le nuove Polkaudio Serie Reserve, che è il prodotto che quest'anno ha vinto il premio EISA come miglior sistema di diffusori, nella sua categoria e nella sala eh, col proiettore iSense ci sono una coppia di R100, cioè il diffusore più piccolo di questa gamma e il subwoofer DN8 eh, pilotati da un integrato Denon che in questa configurazione funziona in 2.1 e poi c'è la sala sotto, la sala più grande di centro musicale e poi abbiamo la sala sotto ehm, almeno uno, dove invece abbiamo un'esposizione statica di alcuni dei nostri prodotti e due sistemi suonanti il primo composto dalla coppiata Amaranth Serie 30, sia l'integrato che il lettore CD e Super Audio CD con il network player integrato. E eh, alterniamo una coppia di Legend L800, che sono il diffusore top di gamma della rinnovata gamma di Polcaudio. Diffusore molto particolare perché è dotato di tecnologia SDA, SDA che consente cioè. di eh, ridurre la diafonia tra i canali. E in questo sistema alterniamo anche il nuovo diffusore serie reserve top di gamma, cioè la, diciamo, la versione da pavimento, modello R700, che utilizza alcune tecnologie sui driver derivate dalla serie Legend in una forma più compatta, in un cabinet più standard e senza la tecnologia SDA. E questo diciamo, è il primo sistema. Il secondo sistema anch'esso molto innovativo e interessante perché presenta All one, nuovo all in one di Cambridge Audio, l'Evo 150 che è una macchina eh, come dice la parola, omnicomprensiva ma molto poco compromissoria da un punto di vista sì, del risultato è un oggetto, un amplificatore a due canali dotato di diversi ingressi analogici di diversi ingressi digitali e che amplificatore aggiungere? esatto, dotato di due moduli Encore Apex da 150 Watt per canale su 8 Ohm con capacità di spunti dinamici veramente importanti con un bellissimo display ad alta risoluzione 7 pollici, perché la macchina è ovviamente è anche un client di rete integrato e può fare streaming sia di contenuti locali che di contenuti della rete. Tra, le varie, tra i vari ingressi e le varie possibilità di, di connettività abbiamo ingressi bilanciati audio, abbiamo una porta HDMI e ARC che consente di poterlo integrare no, anche sì. con l'audio della televisione e veicolare la parte sì, perché spesso. A. I sistemi, anche due canali, non hanno l'ingresso HDMI, esatto. che è veramente incredibile. Sì, alcune soluzioni hanno l'ottico che può essere utilizzato, ma che diciamo perde la funzionalità di poter utilizzare il televisore con il suo telecomando certo. per pilotare il sistema audio separato. Questa funzionalità in questa macchina è integrata e in 32 cm per lato e 8 cm di spessore abbiamo veramente un grande centro di certo. controllo e di riproduzione fai questo nuovo Cambridge Audio è collegato a un nuovo prodotto di Q Acoustic, marchio inglese che distribuiamo da un po' di tempo e che ci dà grandi soddisfazioni e eh, in, in questa manifestazione presentiamo l'anteprima europea di due nuovi modelli della serie Concept, la 30 e la 50, la serie 30 è un bookshelf eh, per cui un diffusore da stand con un driver da 13 cm e un Twitter da 26 mm e la sua compagna da pavimento che si presenta con un fattore di forma molto slanciato e molto compatto che utilizza una configurazione da Polito con due driver da 13 cm e il medesimo Twitter da 26 mm. Wow! Poi c'è anche Alessandro D'Agostini, cioè esatto, il Fai, D'Agostini iPhone, che ha una tubita. sala condivisa con Audio Quality nel quale espone staticamente alcuni dei nostri prodotti eh, distribuiti dal gruppo On Vision, per cui Focal, Polcaudio, Rega anche e Cambridge Vizio, Cambridge, sì, qualcosa, sì, ci sono diversi, diverse, diversi oggetti esposti in questa sala. In questa sala. Senti Roberto, come è stata la prima giornata e anche questa prima parte della mattinata? Guarda direi la, la giornata di ieri molto intensa, tante persone, eh, la sala sempre piena con tutte le accortezze del caso per okay. gestire i corretti distanziamenti vista la situazione che stiamo ancora vivendo, però direi un bel successo, grande interesse, eh, grande interesse per questi nuovi prodotti che rappresentano un nuovo modo di poter fruire della musica in casa senza necessariamente avere diciamo, l'impianto hi costruito in modo tradizionale con componenti separati e mh, grande interesse per la, per la soluzione audio-video di Garman che so che è piaciuta molto, sì. ha avuto veramente grandi riscontri sia per la parte di proiezione perché so che adotta un proiettore importante sì, ma anche per nuovo. la parte... Ma Sì, ma soprattutto la sorpresa è stata avere il sistema Definiti Technology perché comunque alla fine quando andiamo a vedere il prezzo la gente rimane certo. positivamente sorpresa per quanto riguarda certo. il prezzo e il rapporto. Ad oggi la, della la filosofia diciamo, della, di Sound United che è l'azienda che raggruppa tutti questi marchi per cui da Maraz a Denon a, a Definitive ha la principale caratteristica di rappresentare un grande valore aggiunto sul, sul, sul, sul, in termini di, di, di ottenimento di prestazioni in relazione alla spesa, no? per cui ehm, abbiamo delle, eh, delle soluzioni efficaci, funzionali a un costo relativamente accettabile. accettabile. E oltre ai tre punti vendita che sono qui a Roma, ripeto, voi siete presenti con, uh, su tutto il territorio nazionale con 48 negozi, sì. l'elenco di questi punti vendita è presente sul sito sul di un sito di istituzione, è che quello di onvision.it. Esatto. Grazie Roberto per il tuo tempo te. e ci aspetta un'altra mezza giornata, ancora Volentieri. intensa, vista la, la densità del pubblico, e, e poi ci rivedremo sicuramente a Milano, il Milano dei Fideliti a, mar, a marzo, il prossimo marzo. Certamente. Grazie ancora. Grazie a voi. Grazie.